Perfetto, siamo in diretta, mm, ci sarà una lag di 10-15 secondi, insomma come normale, eh, però possiamo già cominciare, quindi buon pomeriggio e, e buone feste a tutti quelli che si stanno connettendo. Presentiamo oggi per la prima volta online questo libro, Il Marxismo di Gramsci, di Juan Dalmaso, che è connesso con noi, autore del libro. Un compagno argentino che da anni studia eh, la figura e il pensiero di Antonio Gramsci, oltre ad altri pensatori socialisti, è anche un uh, militante politico del PTS, il Partito de los Trabajadores Socialistas, che è la sezione argentina della frazione trotskista Quarta Internazionale, un'organizzazione politica internazionale. Eh, alla quale collaboriamo anche noi come gruppo italiano, come FIR e giornale online La Voce delle Lotte, dentro una rete di giornali online internazionale, da Ischera Diario, in diverse lingue e diffusa nelle Americhe e in Europa. Mm. Oggi abbiamo ospite anche l'autore della prefazione del libro di questa versione italiana che è uscita con Red Star Press pochi giorni fa, Fabio Prosini che è professore dell'Università di Urbino, è autore di vari lavori, tra gli altri anche su Gramsci. E dopo un primo giro dei nostri interventi eh, saremo insomma, aperti a eh, domande, interventi, questioni, critiche, e sia per messaggio sia anche con la possibilità uh, di intervenire in audio-video. scriveteci e vi giriamo. Il link per entrare nella chiamata zoom. Il libro è già acquistabile, eh, se lo volete ricevere diciamo nei tempi più brevi possibili, ovviamente in questo periodo di pandemia anche sovraccarico dei vari corrieri, scriveteci eh, sui nostri social o tramite il nostro sito e potremo aiutarvi a reperire il libro il più velocemente possibile. Per chi non conoscesse il nostro giornale online, è la voce eh, tratta di politica, è un giornale politico, ma copre molti temi. E in questo periodo eh, chiaramente abbiamo riservato un ampio spazio anche alla crisi pandemica. Trovate un banner a inizio del sito che raccoglie tutti i nostri articoli sul tema. Mm. Inizierò io eh, introducendo un po'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 contraddittoria, con dei limiti, però di dirigente comunista che si interfaccia con uno scenario internazionale, con altri eh, intellettuali e militanti marxisti, con altri dirigenti dell'internazionale comunista. E eh, in quest'opera sicuramente eh, Juan riesce a dare conto, quantomeno a, in, a reintrodurre eh, diciamo, questa dimensione,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 Uh, per uh, continuare il dibattito poi seguirà Juan e um, si è connesso anche l'editore Cristiano Armati della Red Star Press che ha avuto il merito di pubblicare questo libro in uh, lingua italiana poi seguirà il dibattito quindi scriveteci pure uh, il posto nella chiamata Zoom per intervenire c'è Grazie, molte grazie. E, e, io non parlerò a lungo, vorrei introdurre due o tre temi e poi chiaramente lasciare, lasciare la voce a Juan insomma, perché ci, ci dica un po', ci parli un po' de, di, questo, di questo libro e di ciò che ha voluto dire. Io, eh, come sono detto, ho scritto la prefazione che tra l'altro è nata anche in una maniera un po' insomma, che forse vale la pena raccontare. E, io ho conosciuto ho conosciuto Juan non molti anni fa, eh, insomma, è nata subito una certa simpatia tra, tra di noi e anche una stima insomma, da parte mia eh, per, quello, per come lavora, insomma, per, quello, per quello che scrive. E, e, e ci, ci ritrovammo una sera a Madrid a, a presentare, presentare questo, questo libro e eh, poi da, da questa presentazione sostanzialmente dal mio intervento insomma in quella in quella serata è nata poi quella che è la prefazione nell'edizione in portoghese adesso poi trasposta anche nella riportata dell'edizione italiana in prefazione che tra l'altro io ho anche un po' riscritto migliorato insomma cercando di dire meglio quello, quello che volevo dire e questo particolare l'ho voluto Puntualizzare perché ehm, ecco forse in qualche modo è anche una parte di questo libro eh, cioè non nel senso che sia stato scritto diciamo durante una presentazione ma nel senso che questo libro eh, tenta di eh, riaprire una lettura eh, che è la lettura di Gramsci che ecco un po' come veniva detto poc'anzi è, è una lettura che spesso si ritrova dentro già degli schemi precostituiti Cosa che accade sempre con autori molto letti e molto, e molto interpretati. Cioè, la, secondo me, la, uno dei pregi di questo libro è, eh, oltre al fatto che è un libro, diciamo, scritto con una certa agilità, insomma, non, non, vuole, non vuole annoiare e dire tutto, no? ma è un libro invece che va molto al dunque delle questioni. Però, ecco, andando al dunque lo fa, diciamo, con uno sguardo che tenta di essere nuovo tenendo conto di quello che è stato già detto, cosa che non è facile, chiaramente, perché... Per un verso bisogna eh, insomma, non, ehm, non arrivare con l'ingenuità completa davanti a un testo come quello di Gramsci, che invece è un testo infinitamente stratificato, molto lontano da noi, quindi anche difficile da ricostruire proprio nelle, nelle sue intenzioni, nei suoi, nei suoi sottintesi, no? nelle sue implicazioni, ma allo stesso tempo eh, tenta di eh, ricavarsi una strada dentro queste, queste letture per eh, riproporci oggi un Gramsci leggibile, leggibile anche eh, per certi aspetti utilizzabile, utilizzabile come, come bussole, insomma, no? per orientarsi nel, anche nel mondo presente. E vabbè, è chiaro che non è l'unico a farlo, insomma, tutta la storia delle letture di Gramsci è in buona parte una. Eh, un, un insieme di queste due cose, no? un tornare ai testi ma per poi riproporli eh, per una interpretazione del presente. E bisogna dire che mentre in Europa questo, questo nesso si è andato pian piano perdendo per tutta una serie di ragioni, tra cui chiaramente la, la, la fine del, del PC che era il partito in qualche modo di riferimento per questo tipo di, di lavoro, eh, in America Latina... Eh, e in particolare, in, forse in particolare in Argentina, ehm, ma anche in Brasile, mh, questo rapporto molto stretto col presente non è sostanzialmente mai venuto meno. Ora, quando si parla di questo, chiaramente ecco, si, corrono, si parla anche di un rischio che si corre. Eh, cioè proporre Gramsci come bussola per, per orientarsi nel presente è sempre esposto al rischio di essere superficiali cioè di prendere di nuovo, di cadere no, in, questa, in questa forma di ehm, diciamo lettura anchilosata, per cui ehm, diciamo, il modo di leggere i testi è già precostituito, ma è precostituito per certi aspetti anche il modo di, di, di interpretarli per l'oggi. E quindi il rischio è quello di eh, diciamo, semplificare eccessivamente dei testi che, diciamo, ehm, per essere utilizzati vengono ridotti insomma a 3-4 indicazioni che più o meno valgono per tutte le situazioni e quindi non valgono specificamente per nessuna. Ecco, questo libro invece, secondo me, un, una virtù di questo libro, oltre alla sua agilità e alla sua, eh, diciamo, e alla sua, il, il carattere essenziale insomma di questo suo andare sulle questioni è anche nel fatto che non cade mai in questa, in questa forma di superficialità. Dopodiché si può essere d'accordo o meno con la lettura, le, le proposte interpretative che Juan fa, io sono d'accordo con molte, con altre no, ma insomma eh, non, non è mai superficiale, questa è una cosa che diciamo, va, credo che vada, che vada sottolineata e che anche quando non si è d'accordo dà comunque delle indicazioni interessanti diciamo, sulle quali si può, si può discutere, si deve discutere, invita a discutere. Ecco, allora, questo dicevo è un libro che nasce un po'... Come un tentativo mi sembra di riaprire una questione chiaro è stato detto no Juan è, è, è, un, diciamo, è uno studioso è un militante politico e sicuramente tante altre cose quindi chiaramente nella sua nel suo approccio a gramsci in, in, in, tutto questo si, si sente no cioè si sente l'esigenza di, eh, di, di, di fare di gramsci qualcosa eh, per anche il suo stesso gruppo politico cioè di riproporre gramsci la, la lettura di gramsci a un determinato ambito culturale e a una determinata cultura politica, però secondo me eh, ecco, va molto oltre questo. Insomma. Cioè, parla anche a chi Gramsci lo legge, lo legge perché è in generale insomma, interessato a Gramsci perché è marxista, perché è comunista, ma insomma, non necessariamente in un senso specifico. E, e anche a chi Gramsci lo vuol capire, lo vuole capire perché eh, ecco, questa è la mia convinzione: non si può mh, proporre niente. Di nuovo, se non si è veramente capito a fondo, naturalmente capire non è un fatto ozioso, cioè non si va a cercare dentro i testi di Gramsci qualche cosa così perché non si ha niente di meglio da fare, ma perché si ha un preciso interesse. Però questo preciso interesse bisogna armarlo diciamo, di tanti strumenti eh, che sono poi gli strumenti della storia fondamentalmente che non sono facili da, da, da procurarsi. Bene, ecco, questo lo volevo dire in linea, in linea generale. Poi vorrei toccare alcuni punti del, del libro eh, perché eh, sono dei punti su cui eh, ha riflettuto Juan, ho cercato di riflettere anch'io, eh, sia prima di leggere questo libro sia, eh, sia anche nel momento in cui ho scritto la prefazione, e anche sono punti su cui ho continuato a riflettere successivamente. Cioè, sono diciamo, degli aspetti del pensiero di Gramsci che Man mano che passa il tempo mi sembrano sempre più chiari, eh, prima forse non lo erano me, a me perlomeno in questo modo, più chiari e anche più, eh, più stimolanti, proprio nel duplice senso che ho detto, cioè per capire Gramsci e per capire il nostro mondo. Eh, in particolare eh, vorrei soffermarmi su due cose, che, eh, su due concetti che, che, su cui Juan eh, ragiona e che eh, sono, eh, sono, sono, sono, eh, diciamo, sono, sono presenti nel libro, però sono anche presenti in molte, in molte letture, letture di Gramsci. E che mi sembra in questo libro vengano affrontati in modi, in modi innovativi. Uno è eh, la, la questione della, della società di massa e del totalitarismo, che è, o, o meglio, del, diciamo, del, dello stato totalitario, in realtà. Eh, che, è una, che è una questione su cui, a cui viene dedicato un paragrafo nel libro e che eh, su cui avevo, avevo lavorato abbastanza. Insomma, Diciamo, con cui mi sono trovato molto, molto, molto in sintonia. Ecco, io penso che uno dei punti importanti eh, di questo libro sia anche questa capacità di eh, strappare questo mondo degli anni 20 e 30, eh, diciamo il mondo a cavallo tra gli anni 20 e 30, cioè il mondo in cui Gramsci scrive i quaderni, ad una immagine che... Eh, in qualche modo si è consolidata eh, per cui per un verso questo mondo è un po eh, uguale dappertutto tranne eh, rare eccezioni eh, ed è un mondo fondamentalmente in cui eh, ha luogo una eh, perdita secca in termini di eh, civiltà e di libertà e quindi diciamo quello che si può riassumere nel termine di totalitarismo che in realtà non è un termine gramsciano eh, quale parla piuttosto di politica totalitaria e questo, diciamo, questo fatto ha un, suo, ha un suo valore, un suo significato. Però anche la società di massa è sicuramente una un'espressione un un che rinvia a una concezione in cui effettivamente... Eh, Indipendentemente dal regime, no? il regime può essere anche costituzionale e democratico, però si ragiona in termini di una perdita secca di, eh, di libertà. No? Si, eh, diciamo nel secondo dopoguerra si è parlato di dittatura della maggioranza, no? cioè di, diciamo di, di concezioni politiche totalitarie anche in presenza di un regime di regimi democra formalmente democratici e costituzionali. Ecco, credo che una delle forze del pensiero di Gramsci eh, sia. Ehm, diciamo All'interno di quel mondo, quindi tra i suoi contemporanei, ma anche rispetto alle generazioni successive, eh, quello di eh, aver, eh, essere riuscito a sottrarsi a qualsiasi tentazione di ridurre la società di massa e, e la politica, il mondo della politica totalitaria a un tutto indifferenziato. Sia nel senso che è importante distinguere all'interno di, di questo mondo, per cui per, per Gramsci diciamo, la politica totalitaria vale no, per diversi paesi, però non è la stessa in tutti questi paesi. Cioè la, ehm, diciamo, la base sociale dello Stato e anche la forma di regime è importante per, per capire no, come si realizzi concretamente questo, questo fenomeno, che è comunque un fenomeno secondo lui eh, diciamo che è tendenzialmente universale negli anni 20 e 30 ma anche la società di massa è tutto tranne che una società in cui eh, i diritti dell'individuo vengono, eh, vengono a essere cancellati. Eh, Gramsci diciamo, prende sul serio l'idea della socialità, cioè della civiltà come fondamentalmente basata sulla socialità. E la socialità è fin dall'inizio eh, un marchio di dipendenza della di, ogni individuo rispetto alle alle relazioni di cui di cui fa parte quindi eh, questa il fatto che la società diventi di massa per Gramsci eh, diciamo nel momento in cui viene giudicato negativamente è, è per l'appunto un giudizio dato da parte di chi questa società di questa società non capisce veramente la eh, la natura no ma si limita a eh, ridurla appunto ad una una, diciamo, ad una fenomeno di serializzazione degli individui, ad una assimilazione di uno a qualsiasi altro, che eh, perde completamente di vista invece le profondissime innovazioni che questo, che questo comporta. Proprio nel, nei termini di una, non solamente di un'organizzazione maggiore efficienza di queste società, cosa che appunto si comincia a vedere negli anni 20 e 30 e che probabilmente si vede nella sua pienezza solamente oggi, no? Proprio quindi Gramsci comincia a cogliere dei fenomeni. Che, eh, che, che iniziano a, a profilarsi nel mondo occidentale dopo la prima guerra mondiale che però poi esplodono veramente dopo la seconda mh? E, e, e, e diciamo durante tutti i decenni successivi e quindi non solamente eh, Gramsci coglie questa, questa innovazione in termini di organizzazione e quindi di, di efficienza, di potenza che poi non è altro che la potenza della, della, della socialità e quindi della cooperazione in, in definitiva ma Gramsci coglie anche il modo in cui dentro questo mondo è possibile, eh, solamente dentro questo mondo, è possibile sperimentare e eh, realizzare forme superiori di libertà e di individualità. Quindi diciamo, Gramsci non mette in contrasto la libertà individuale con la, eh, la socialità, e, o, se vogliamo, la libertà di gruppo, la libertà collettiva, o diciamo addirittura la comunità, no? ma al contrario vede questi, questi due momenti come, eh, come due momenti che reciprocamente si rinviano e si implicano. Quindi, io penso che, mh, diciamo, che sottolineando questi punti, Juan abbia colto un elemento fondamentale per strappare Gramsci a una vasta, troppo vasta schiera di eh, critici della, della, diciamo, della, del mondo, della, diciamo, del mondo della, appunto, della società di massa e segnato dalla politica totalitaria e abbia invece eh, secondo me visto correttamente come dentro questo mondo in realtà c'è una corrente, appunto quella cui, di cui Gramsci fa parte, che vede in questo mondo anche un'enorme espansione di, eh, di potenzialità, eh, di creazione anche di nuove potenzialità. L'altro punto che volevo sottolineare era il, ehm, il, la, la questione della rivoluzione passiva, che è un tema un po' centrale del libro, su quindi io credo che poi Juan nella sua, eh, nel suo intervento ci tornerà. Io mi voglio limitare a dire proprio una cosa molto scheletrica, se vogliamo, e però, che secondo me è molto importante. Ehm, Gramsci, beh, diciamo, la rivoluzione passiva è un'espressione, una categoria, un concetto che ha nei quaderni del carcere, diciamo, nel pensiero di Gramsci una storia. Eh, che adesso non posso, non posso ricostruire, però insomma, è importante comunque dire che eh, questa, questa concezione inizia, diciamo, compare le prime volte nel pensiero di Gramsci come una, la denominazione di un limite, no? limite che poi è il limite del risorgimento italiano perché il risorgimento italiano ha il limite per l'appunto di non aver coinvolto il popolo nella nella nelle varie ehm, nelle varie lotte per ehm, la liberazione nazionale la formazione dello stato e quindi anche l'affermazione della borghesia e e però eh, dicevo, ha una storia molto complessa e eh, se noi prendiamo le prime occorrenze della rivoluzione passiva proprio all'inizio della scrittura dei quaderni e le ultime, che sono tra le ultime note scritte da Gramsci nei quaderni, vediamo che eh, c'è un passaggio di straordinaria eh, importanza perché nel, nelle ultime note la rivoluzione passiva diventa invece per Gramsci una modo per nominare qualsiasi epoca complessa di, eh, di trasformazione quindi sostanzialmente la rivoluzione passiva diventa un modo per denominare la transizione la transizione tra epoche storiche quindi come, la come la, il passaggio eh, non solamente più nel caso del risorgimento italiano ma più in generale eh, europeo eh, è stata il, dal, dal feudalesimo al capitalismo è stata una rivoluzione passiva quindi diciamo, l'affermazione della borghesia è stata questa, così anche no, Gramsci tenta di rileggere l'epoca presente come una rivoluzione passiva, cioè come una epoca in cui eh, elementi di, di trasformazione si, eh, diciamo, si verificano in assenza di un'iniziativa eh, popolare. Però c'è un una grande differenza eh, e, e qui poi secondo me è il punto, il punto essenziale. Cioè, parlando di rivoluzione passiva Gramsci vuole mettere insieme due, due elementi che sono esattamente l'uno il contrario dell'altro. No? La rivoluzione rinvia una presa, a una, una, una presa di parola all'avvio una, una, un all di un'azione, e così via, mentre la passività eh, sembra rinviare esattamente al, eh, al suo contrario. Ehm, ma eh, mentre la eh, Mentre la, eh, la lotta della borghesia contro il feudalesimo o i resti di feudalesimo nel corso del XIX secolo è una lotta contro effettivamente eh, un elemento puramente conservatore, cioè un elemento che si allaccia, che si basa su delle tradizioni, eh, eh, su delle tradizioni prive di storia fondamentalmente. Eh, per impedire per l'appunto un'innovazione quindi questa innovazione deve essere introdotta con tutte le cautele per evitare che si trasformi in una rivoluzione democratica nel caso invece del mondo presente cioè dell'epoca che Gramsci sta vivendo cioè gli anni 20, gli anni 30 in cui vede eh, delle grandi, delle straordinarie innovazioni quelle a cui inviavo fondamentalmente prima la società di massa eh, la politica totalitaria e tante altre cose eh, l'elemento che conserva e cioè la borghesia stessa a questo punto, non più l'aristocrazia la feudale, non, non rinvia affatto a delle tradizioni eh, prive di storia a cui, eh, a cui appoggiarsi. Cioè, sostanzialmente la sua conservazione non poggia su nulla, cioè non è una conservazione che può, eh, come dire, guardare al passato, non è una conservazione che può essere realmente una conservazione, cioè un tentare di non cambiare le cose. Ma perché questo? E, questo? e qui ci corre in aiuto un'idea una, un di Marx che Gramsci prende estremamente sul serio, e cioè eh, l'idea che Marx consegna al manifesto fondamentalmente della borghesia come classe rivoluzionaria. E, cioè la borghesia è, eh, ci viene presentata come una classe paradossale, perché è una classe non classe, è una classe che... Eh, non, non si presenta, a differenza dell'aristocrazia feudale, come una serie di ranghi chiusi, eh, ma al contrario si presenta come un progetto aperto, un progetto potenzialmente eh, sconfinato, sconfinato nel senso di eh, privo di, di limiti, di confini precisi. Eh, quindi chi, chi, chi vuole eh, può essere borghese, no? può diventare, chiunque può diventare borghese. Allora in questo senso, e Gramsci prende molto sul serio questa idea, quest idea di Marx, allora in questo senso effettivamente è vero che la borghesia non può conservare se non rivoluzionando. Cioè la borghesia non può eh, mantenere il potere, nel senso per l'appunto di mantenersi al potere, quindi evitare che eh, diciamo, eh, abbia luogo una vera e propria transizione storica, un passaggio d'epoca nel, nel senso di Gramsci. Solamente cambiando continuamente queste, queste condizioni, perché non ha delle tradizioni a cui appellarsi, ma ha soltanto invece un progetto eh, potenzialmente aperto ed infinito davanti. Allora qui sorge proprio la, la necessità di una rivoluzione passiva in senso nuovo, no? non più come tentativo di evitare che il popolo eh, partecipi alla lotta antifeudale facendo... Mh, trapassare no, quasi insensibilmente la, questa lotta in una lotta appunto da antifeudale in democratica e quindi potenzialmente addirittura antiborghese, ma eh, invece eh, è, è, si impegna nel rivoluzionare costantemente le condizioni di vita e quindi nell'ampliarle, nel superare costantemente il livello di vita raggiunto e così via, quindi sostanzialmente introducendo delle sempre nuove innovazioni, per evitare appunto che eh, le classi subalterne prendano l'iniziativa, cioè che il popolo prenda esso l'iniziativa di portare avanti queste, queste trasformazioni. Ed è qui infatti che, che Gramsci eh, non casualmente sottolinea che certe innovazioni introdotte dall'americanismo erano in realtà rivendicazioni della classe operaia. E qui si apre tutta una, una questione, insomma, no? che... Ci fa capire come effettivamente, cioè in tutta la concezione che Gramsci ha della politica, sia in qualche modo implicita questa idea di rivoluzione passiva, proprio come diagnosi, no? come, diagnosi come modo per fare l'analisi del modo di essere della, della borghesia. Quindi la rivoluzione passiva diventa da una mancanza di rivoluzione invece a, al vero modo in cui la, la borghesia fa la rivoluzione, sia contro la classe feudale, sia, eh, e questa è la cosa più importante, sia proprio in una sorta di permanente ripetizione ampliata contro le classi, eh, contro le classi subalterne. Quindi di qui poi la, la, la sottolineatura di Gramsci della rivoluzione passiva come qualcosa che è per un verso uno strumento di analisi, però per un altro è anche un, un, progetto, eh, un progetto politico. Bene, io eh, credo che nelle, nel, nel, nei capitoli sulla rivoluzione passiva, eh, Juan tocchi molti di questi punti, in particolare eh, mi sembra molto interessante il modo in cui fa eh, diciamo analizzando questo concetto lo mette in connessione con l'egemonia e la rivoluzione in permanenza perché e su questo effettivamente tocca e qui tocca un punto che è stato già studiato da altri, perché effettivamente soltanto cogliendo l'intreccio di tutti questi concetti si può capire la complessità eh, di, questa, di questa categoria, anche la, il suo reale significato, insomma la sua reale funzione nei, nei quaderni. E, bene, io mi fermerei qui eh, e lascio la parola all'autore direttamente. Si escucha? Bien. Y sí, perfecto. Eh, tuve un problema con la conexión y me conecté del teléfono, así que eh, no sé si se ve bien la imagen, ¿sí? Sí, creo que perfecto. sí. Perfecto. Bueno, bueno, vamos a hablar un poquito entonces. Yo ringrazio vivamente a Fabio, ya como el compañero de la Boche del Elote, aunque Cristiano Armati, Restar Press, Tuti Coloro, que están participando con esta conferencia. Non parlo abbastanza bene in italiano, come si vede, e dunque ho scritto il testo del mio intervento e cercherò di parlare senza leggerlo alla lettera. E Fabio e Giacomo già hanno affrontato diversi importanti problemi legati alle questioni sollevate nel libro e alla loro attualità per la sinistra. Io volevo parlare brevemente di tre questioni una è il contesto del dibattito argentino-latinoamericano su Gramsci e la loro relazione con l'Italia. La seconda è riferita a alcuni problemi teorici di carattere generale. E per ultimo volevo parlare su alcune implicazioni strategiche di tutti questi problemi teorici prendendo in considerazione l'importanza del contributo gramsciano nella storia del movimento operaio italiano. In Argentina eh, c'è una lunga storia di letture e discussioni su Gramsci, eh, le edizioni tematiche dei quaderni del carcere furono pubblicate in spagnolo dalla casa editrice del Partito Comunista Argentino negli anni 50, nel anni 60 Gramsci fu la fonte di ispirazione per il gruppo Passato e Presente, che venne espulso dal Partito Comunista Argentino. E questo gruppo ha cercato di utilizzare Gramsci per comprendere il fenomeno del peronismo e ha attraversato diverse fasi. Nel anni 60 si avvicinò a quella che potremmo chiamare la nuova sinistra, nel anni 70 alla sinistra peronista, e poi con la dittatura e l'esilio si volse verso una posizione eurocomunista, con la rivista Controversia, con dota in comune con gli intellettuali peronisti in esilio in Messico. E dopo, negli anni 80, hanno adottato una prospettiva socialdemocratica che proponeva la democrazia come preludio al socialismo. Un percorso che potrebbe essere sintetizzato un po' bruscamente con questo arco di nomi, Che Guevara, Togliatti, Berlinguer e Bobbio. Vale la pena menzionare qui opere come quelle di Raúl Burgos e Martín Cortés, che sono fondamentali per conoscere l'esperienza del passato e presente. Penso che quello che unisce le diverse tappe del gruppo è la continuità della strategia del fronte popolare con una presunta borghesia progressista. Ma al di là delle derive politiche del passato e presente, il lavoro teorico di José Aricò eh, Juan Carlos Portantiero solleva punti di discussione molto importanti che meritano di essere presi in considerazione. È rilevante l'interesse di Aricò, per esempio, per il problema della traducibilità dei linguaggi, pensato in una dimensione teorica ma anche politica, nel suo libro La, Cola del Diablo, La Coda del Diavolo, o le riflessioni, le riflessioni di portantiero in los usos de Gramsci sui problemi di Stato, classi, movimenti popolari. Ma dagli anni Ottanta a Doci questi non sono stati gli aspetti più diffusi delle loro opere e sono stati subordinate all'idea generale che Gramsci sia il pensatore della democrazia borghese come un modo per conquistare l'egemonia. Quello che voglio sottolineare è che anche nelle migliori letture sulla tradizione di Gramsci in Argentina e in America Latina, con l'eccezione di Alvaro Bianchi e Massimo Modonesi, si parte da una relativa accettazione dell'opposizione tra egemonia e rivoluzione permanente. Questo è il prodotto di una serie di ragioni collegate con la storia dei dibattiti teorici, ma anche delle lotte politiche. In questo contesto, Penso che i lavori su Gramsci, come quelli che sono stati realizzati in Italia negli ultimi decenni, come i libri e gli articoli di Fabio, servano a rileggere Gramsci nel suo proprio contesto, senza schemi di lettura che gli sono stati imposti in America Latina dopo la sconfitta degli anni 70. Per questo motivo ho cercato in questo libro di prendere come un punto di riferimento il dibattito in Italia implicando allo stesso tempo un intervento nel campo del dibattito argentino, ma anche mantenendo un aspetto della tradizione argentina, che penso che è forte, che è la lettura di Gramsci ai fini politici. Su alcuni problema, problemi teorici che il libro affronta, Fabio evidenzia nella prefazione, e anche hanno parlato, lui e Giacomo, il tema di Gramsci come marxista e l'importanza di ridiscutere l'egemonia e il suo rapporto con altri concetti come rivoluzione passiva e rivoluzione permanente. Qui voglio parlare brevemente su una questione legata a questi problemi, che è quella della traducibilità dei linguaggi e quella della nuova immanenza. Due concetti che Gramsci usa per pensare al rapporto del marxismo con altre tradizioni teoriche, ma anche alla sua stessa coerenza interna, in tal modo che la teoria del valore e del plusvalore, il concetto della prassi e la concessione dello Stato, formano equivalenti che costituiscono una teoria unitaria. Penso che sia importante utilizzare questi concetti per comprendere il pensiero di Gramsci, da una prospettiva integrale e non dall'uso di citazioni isolate o di interpretazioni unilaterali, perché in questo modo è possibile comprendere Gramsci dal suo proprio punto di vista e anche evidenziare la sua dimensione di teorico militante rivoluzionario. Con l'espressione prospettiva globale o integrale voglio dire che dobbiamo leggere Gramsci tenendo conto dell'unità delle sue posizioni sui diversi piani della politica, della storia, dell'economia, della filosofia. Ciò consente ad esempio di considerare il significato politico delle sue critiche a Benedetto Croce, che implica una critica al riformismo evoluzionista che è stato paradossalmente attribuito allo stesso Gramsci, o le implicazioni teoriche della questione dell'ecemonia nelle sue letture sui problemi economici sintetizzati nelle sue riflessioni sul mercato determinato, un tema trattato nel libro di Giuliano Guzzone. E questo approccio globale, a sua volta, ci permette di pensare l'egemonia in tutte le sue dimensioni, economico-sociale, politica, strategica e storico-culturale, con predominanza della dimensione politica strategica. Sulla questione del rapporto tra egemonia e rivoluzione permanente eh, penso che possiamo pensare il problema in due modi che per me sono complementari. Uno è la l'egemonia come continuità della rivoluzione permanente in un momento in cui il movimento operaio è stato incorporato nello Stato attraverso quello che Gramsci chiama lo Stato integrale, eh, Fabio parlava della società di massa tema collegato con, con questo, e, e quindi la possibilità di sviluppare, di sviluppare processi, processi rivoluzionari deve superare più ostacoli che prima della rivoluzione russa. Questa sarebbe la prospettiva che potrebbe essere chiamata propriamente gramsciana, la ecemonia come continuità della, della formula di rivoluzione permanente ma dalla teoria di Trotsky la hegemonia può essere intesa come parte delle dinamiche o meccaniche della rivoluzione permanente, cioè come un processo di superamento dei limiti che lo Stato integrale impone alle lote operaie popolari e democratiche per andare oltre il mero accumulo di rivendicazioni e costituire un movimento rivoluzionario che si bate per il potere dello Stato e l'espropriazione della borghesia. Infine, penso che questo problema sia rilevante per la questione della de strategia della sinistra italiana e internazionale oggi. E pertanto parlerò un po' superficialmente e frammentariamente di alcuni dibattiti della storia della sinistra italiana per ritornare dopo al rapporto tra egemonia e rivoluzione permanente. Un primo aspetto è quello dei dibattiti tra Bordiga e Gramsci negli anni venti. Bordiga, che è un marxista estremamente intelligente, anche coraggioso, ha sottolineato l'importanza dei meccanismi di legittimazione della democrazia borghese come ostacolo alla rivoluzione nell'Europa occidentale. Ma allo stesso tempo aveva sottovalutato la possibilità di una dittatura fascista è minimizzato dopo il ruolo delle rivendicazioni democratiche nella lotta della classe operaia. In questo modo il suo orientamento era contrario a una politica egemonica, ma non poteva essere compreso nemmeno in termini di rivoluzione permanente, perché si concludeva in una combinazione di lotta economica e propaganda comunista. Negli anni del dopoguerra, con la direzione di Togliatti, il Piccì concepì l'egemonia come una politica popolare, potremmo dire di tipo generalista, nel quadro di una graduale evoluzione sindacale e parlamentare. L'operaismo che criticava questo orientamento all'inizio degli anni 60, sintetizzava nello slogan partito di classe e sindacato popolare una proposta alternativa, questa proposta cercava di fondarsi sulla lotta di fabbrica e sulla forza sociale della classe operaia. Era una posizione che esprimeva una linea alternativa a quella di Togliati, ma senza uno sviluppo teorico-strategico completo, come dimostrano lo scioglimento dei quaderni rossi l'evoluzione dei gruppi originati dall'operaismo negli anni 70. Rispetto del lungo 68, Vediamo la contrapposizione tra la politica del PC e la sinistra extraparlamentare. La sinistra extraparlamentare cercava di costruire una politica alternativa, ma finì per isolarsi del, dal movimento operaio ed essere poi totalmente esposta alla dura repressione dello Stato. Penso che nelle strategie in lotta in quali anni sia mancata una posizione che cercasse di articolare la lotta per la egemonia con una teoria, una politica e una strategia di rivoluzione permanente. Lo sciolimento del PC dopo e la evoluzione dell'autonomismo verso una posizione relativamente acritica dell'innovazione e del capitalismo solleva il problema strategico della costruzione di un partito della classe operaia con influenza di massa ma con un programma e una pratica rivoluzionaria. E questo problema è in qualche modo riprodotto oggi nella divisione tra le correnti politiche di sinistra che cercano di sviluppare un discorso popolare e quelle che sono legate al movimento operaio, ma senza politiche di unità tra i diversi settori della classe e senza una politica che vada oltre la lotta sociale. Quindi penso che il problema dell'egemonia dovrebbe essere ricollocato in una prospettiva strategica Ciò significa collegarlo alla questione della lotta di classe, al problema dell'unità della classe operaia e contemporaneamente all'articolazione della sua lotta con quella di altri movimenti sociali. Ciò implica il superamento di una concessione che suppone che l'egemonia inizia dove finisce la lotta di classe e l'azione diretta, ma implica anche la polemica sia con le posizioni che difendono le azioni di movimenti specifici, separate dalla questione di classe, sia con quelli che ritengono che il sindacalismo sia di per sé una soluzione politica. Bueno, io termino qua, Giacomo, después poi parlo di nuovo. Sí, Grazie, Juan. Uh, chiedo a Cristiano se vuole intervenire in questo momento, il suo video è già attivo. Insomma, siamo perfettamente in linea. Eh, buonasera, eh, mi sentite? Perché sì, perfetto. perfetto, grazie. Scusate anche il ritardo con cui mi sono collegato. In realtà ero qui e facevo la lotta di classe contro Zoom, eh, perdendola peraltro. Eh, però poi in qualche maniera ecco sono riuscito effettivamente a collegarmi, ci tenevo molto. Volevo ringraziare naturalmente il professor Frosini per aver accompagnato questo libro nel, nell'edizione italiana, eh, la voce delle lotte che comunque ormai da tanto tempo fa un lavoro eh, molto puntuale eh, sui temi eh, della conflittualità eh, di classe eh, in, in Italia e, e soprattutto volevo ringraziare Giovanna per, per questo libro di cui secondo me c'era eh, grande necessità e da diversi punti, punti di vista eh, per quanto mi riguarda parlando da Roma vorrei citare un famoso allenatore che abbiamo avuto nella squadra di calcio della, della capitale per cui diceva eh, che eh, era importante rimettere la chiesa al centro del villaggio no? eh, lì si parlava della sfida fra Roma e Lazio qui eh, si parla di un autore fondamentale come Gramsci che effettivamente è stato quasi espulso dal villaggio inteso come eh, storia e cultura del movimento eh, operaio eh, e questo in una maniera eh, diciamo così eh, anche subdola eh, perché in qualche modo eh, in realtà oggi noi abbiamo eh, un gramsci che viene anche salutato come un padre della patria no e diventa una figura di queste tranquillizzanti è interessante il richiamo che veniva fatto prima proprio dal professor eh, frosini al, al discorso del nostro rinascimento perché in fondo è successa un po' la stessa cosa cioè eh, se già il rinascimento era stata una prima rivoluzione tradita e noi ci siamo ritrovati i mazzini, i garibaldi che di base eh, erano già stati trattati come pericolosi terroristi, ce li siamo trovati sui libri della scuola elementare come dei Santini, no? rassicuranti, simpatici, eh, a cui tutti, diciamo, volevamo bene quando eravamo piccoli, in quella che era un po' eh, la propaganda eh, patriottarda e eh, a Gramsci è successa la stessa cosa. Credo che probabilmente eh, anche qui eh, una colpa sia stato nel secondo nel, nel secondo tradimento, no? eh, cioè nel tradimento dei valori della resistenza, per cui un Gramsci eh, risultava poi, come dire, in virtù per assurdo proprio della sua sorte così dura, fondamentalmente una morte in carcere, recluso nelle prigioni fasciste, Forse anche in virtù di questo no? eh, risultava come dire, anche più innocuo e allora piano piano noi abbiamo avuto veramente i soggetti più impro improponibili che rivendicavano Gramsci no? nel loro campo. Non soltanto il eh, PD, eh, il nostro partito di governo, eh, appunto ma eh, se ci ricordiamo addirittura anche da destra, no? da, eh, addirittura da mh, Gianfranco Fini d'Alleanza Nazionale veniva la volontà. Di assumere Gramsci appunto ehm, come una figura di riferimento di questa identità eh, italiana dove siamo tutti uguali, eh, tutti fratelli, tutti italiani, per l'appunto. Adesso c'è pure la pandemia, siamo anche tutti sulla stessa barca. Eh, insieme a, a Gramsci. ecco, eh, Riportare eh, la chiesa al centro del villaggio significa intanto ehm, non soltanto aprire un dibattito su Gramsci, eh, discutere, dividersi, eh, ma eh, comunque intanto prendere Gramsci lì dove Gramsci va preso, cioè nel cuore del movimento operaio e come un pensatore che eh, fondamentalmente operava rispetto alla necessità di eh, eh, ottenere un cambiamento dello stato di cose presente. Ecco un, un valore che non credo possa andare bene eh, a eh, diciamo, eh, tutti questi partiti politici di destra che invece continuano in qualche modo a rivendicare Gramsci. E quindi un autore che non può essere eh, così eh, pacifico rispetto a un'identità patriottico italiana che rimuove appunto l'elemento eh, di classe ecco credo che veramente questa sia una cosa rispetto alla quale al di là di ogni valutazione il libro poi eh, chiaramente eh, si potrà leggere e discutere eh, su questo però veramente eh, far sopportare a gramsci eh, eh, il fatto di diventare un santino depurato proprio dell'elemento di classe e della conflittualità mi sembra veramente un insulto un po' troppo grande che questo pensatore eh, in qualche modo ha dovuto eh, subire. Io sono anche molto interessato, molto contento in qualche modo che questo libro venga da un compagno argentino mh, perché se, se ne ha anche parlato, no, chi mi ha eh, preceduto eh, rispetto a questo legame eh, in qualche modo eh, tra mh, Italia, Argentina, Italia continente americano, eh, anche qui è un legame che fondamentalmente si gioca anche sul filo delle nostre rivoluzioni eh, tradite. Io credo che eh, nel continente americano Gramsci è risultato utile quando si è trattato eh, anche di leggere alcune eh, situazioni eh, differenti rispetto a quelle che potevamo eh, vivere noi in italia in europa eh, penso per esempio al, al al ciapas penso per esempio al ruolo di una parte eh, della eh, chiesa cattolica nei movimenti di eh, liberazione un ruolo attivo eh, pensiamo a un camillo torres eh, ecco eh, il fatto che eh, quindi eh, lì gramsci in qualche maniera abbia dato una mano a ehm, approcciare fatti situazioni che non sono mai d'altra parte eh, quelli che noi possiamo etichettare eh, in maniera una volta per tutte eh, e, e come dire prendere i fatti come fossero far, farfalle metterli con gli spilli eh, nelle pagine di un libro no per poi andarli a cercare identici in ogni parte del mondo eh, perché questo è veramente un altro insulto a chiunque abbia pensato il materialismo in forma dialettica, ma il fatto che eh, Gramsci eh, sia stato utile eh, in queste eh, situazioni in relazione al continente eh, americano, per esempio, quindi in eh, un contesto eh, di spazio e di tempo molto lontano rispetto a quello ehm, in cui Gramsci eh, scriveva, eh, eh, ci eh, fa dire che eh, evidentemente questo pensatore ha eh, la eh, stoffa davvero del classico cioè eh, la capacità di produrre stimoli, eh, suggestioni, spinte che eh, non si esauriscono eh, appunto nello spazio e nel tempo in cui eh, la sua opera è stata eh, scritta e ha eh, cominciato a eh, circolare. Ripeto, a me piace pensare questo filo rosso che unisce l'Italia e l'America Latina, eh, un filo rosso che eh, tiene insieme eh, Bolivar, eh, Marx, eh, Garibaldi, eh, Che Guevara eh, e, e che in qualche modo utilizza anche Gramsci per ridare forza a un movimento operaio che ehm, ci sono quelle pagine in Marx fraintese dove per esempio si parla male di un Messico ozioso che doveva soccombere di fronte all'intraprendenza uh, uh, californiana, uh, Beh Gramsci uh, dà una mano in qualche modo a uh, invece uh, lui sì a riportare uh, la chiesa al centro del, del, del villaggio. Insomma, ehm, questo è un libro a cui sono molto affezionato anche per la collaborazione che eh, si apre con la casa editrice argentina che ha pubblicato il libro di Juan e, e dalla quale abbiamo preso qualche anno fa eh, anche, anche un altro libro. Credo che anche questa cosa sia eh, molto, molto bella. Insomma, un ehm, internazionalismo... Piccolo, eh, in campo letterario, in campo editoriale, piccolo, ma insomma da qualche parte dobbiamo eh, pure, pure cominciare e noi eh, abbiamo cominciato così. Grazie ancora ehm, per aver organizzato eh, questa presentazione intanto a Giacomo, a cui ridò, ridò la parola per proseguire. Grazie Cristiano. Chiedo a coloro che sono già dentro la chiamata Zoom uh, se vogliono intervenire. Per dare un segnale basta che aprite il video e accendete il microfono, perché ancora non abbiamo una coda di interventi. Dico intanto una cosa, brevissima, uno stimolo che mi ha dato Cristiano. Uh, giustamente ricordava un'operazione, diciamo che anche in Italia, ma non solo, Uh, abbiamo ben presente, cioè quando uh, realtà politiche, organizzazioni della destra, anche dell'estrema destra, con un richiamo esplicito al nazifascismo, uh, tentano di riciclare, diciamo così, personaggi, tradizioni dal mondo del movimento operaio, addirittura del marxismo. Mm, Gramsci è, diciamo, abbastanza banalmente uno di questi autori in Italia, e eh, devo dire che sul piano appunto della notte ideologica, come avrebbe detto Engels, eh, secondo me vale una traducibilità, un'analogia con quello eh, della politica. Nel senso che, mh, richiamando diciamo, la, la grande opzione, la prima opzione di cui parlavo nella mia introduzione, cioè la risposta alla domanda perché leggere Gramsci, perché così abbiamo un grande autore teorico di riferimento per una strategia riformista, Apre la porta poi diciamo, ai ricicli, ai recuperi verso destra, Diciamo, siccome rompe una serie di paletti e introduce un'ambiguità politica disarmante, in realtà, per come la vedo, apre la possibilità di un'ulteriore ambiguità politica e quindi anche del tentativo della destra di, in qualche maniera ovviamente, con risultati... Che sono quello che sono di maneggiare mh, il lessico teorico di autori come Gramsci, ovviamente facendone un uso assolutamente contrapposto a quello che poteva intendere Gramsci stesso. E in campo politico è un po' quello che vediamo quando i successi della destra in termini di consensi di politiche eh, sono aperti da ciò che eh, opera in campo istituzionale, in campo politico, quello che con molta difficoltà chiamiamo ancora centrosinistra, semplicemente perché non, non esiste più nell'assetto uh, di diversi anni fa, e fa anche molta fatica a chiamarsi di sinistra, proprio perché gli genera un problema anche di identità e elettorale. E, però vedo una, una certa analogia tra questi due ambiti, cioè la, la destra approfitta anche degli errori di quella che è diciamo, l'erede, chiamiamola sinistra, comunque l'erede della, della sinistra uh, operaia e anche socialista. Se ci sono altri compagni che vogliono intervenire, vediamo un po' cosa ci dicono dalla regia. Adesso sembrerebbe di no. Non so se eh, intanto... Ecco, Mattia, Giampaolo, eh, se vuoi intervenire, il video già si vede. Sì, eh, mi sentite? Sì, perfettamente, ottimo. Beh, ecco. ok. Eh, grazie Giacomo, grazie al professor Frosini, grazie a Juan e a Red Star Press. No, è eh, un brevissimo intervento. Eh, innanzitutto sul, eh, sul libro che abbiamo già appunto eh, avuto e anche letto. E, no, ehm, vorrei un attimo ricollegarmi a quello che Juan giustamente diceva su uso e misuso di Gramsci e, e e di come molto spesso appunto venga preso un po' come a livello di singole frasi o di singoli concetti e non inserito all'interno di un contesto molto più ampio e penso visto che un po' Eh, ho letto su come Gramsci soprattutto dopo il 2011 e dopo le rivolte nel mondo arabo beh, sia stato ripreso molto da molti autori e però ehm, con alcune criticità penso ad esempio a, eh, alla categoria di rivoluzione passiva appunto una rivoluzione passiva che non sempre viene messa all'interno di un contesto e propriamente adatto anche al al, al concetto stesso eh, non so eh, si, molto spesso si è scambiata la rivoluzione passiva per contro rivoluzioni pensiamo ad esempio a chi mo, diversi autori l'avevano soprattutto insomma eh, ce n'era uno in particolare che l'aveva Ehm, analizzata attraverso ad esempio il colpo di stato in egitto di assisi ad esempio eh, appunto categorizzandola proprio con eh, rivoluzione passiva oppure anche a chi eh, diciamo ehm, ha utilizzato per esempio penso a chi l'ha eh, eh, inserita all'interno del contesto palestinese ad esempio e non proprio la rivoluzione passiva ma come ad esempio la crisi organica e il blocco storico diciamo anche qui analizzandola all'interno di un di fatto di un contesto meramente borghese cioè nel senso si analizzava sì la crisi ad esempio dell'autorità dell palestinese però di fatto augurandosi la presenza di un'altra borghesia e quindi diciamo anche in questo caso eh, diciamo, utilizzandola in maniera un po' utilizzando Gramsci in maniera un po' eh, erronea e quindi secondo me ecco, l'importanza poi di, di questo libro è quello appunto come, anche se non, non piace tantissimo l'esempio però è così rimettere un po' la, la chiesa al centro del villaggio, io sono, purtroppo non sono della Roma quindi eh, mi dispiace, anzi sono dall'altra parte diciamo, quindi, eh, però eh, sì no, eh, è proprio questa diciamo, l'importanza, la centralità del libro è proprio questa e, lo mette, e, e la cosa veramente curiosa è quella che appunto l'autore fa, è metterlo in discussione, in, in dialogo con i diversi eh, leader e teorici del marxismo come appunto eh, Lev Trotsky eh, piuttosto che appunto eh, Vladimir Lenin e, e soprattutto io ho trovato interessantissimo appunto la, il capitolo sulla eh, su, insomma, egemonia e poi rivoluzione passiva perché a mio avviso appunto lì c'è un po' il nocciolo eh, e un, anche diciamo un chiarimento rispetto a, questo, a questi disusi anche se eh, insomma eh, studi eh, questi, tali studi hanno un'importanza centrale, anche se probabilmente appunto non utilizzano, diciamo Gramsci, lo utilizzano forse in maniera un po' troppo meccanicistica, quello che probabilmente Gramsci neanche voleva. E, e, e quindi, eh, sì, è, è appunto uno strumento, a mio avviso, utile per chiarificare, eh, un primo passo per chiarificare di fatto il pensiero di questo importante autore. Grazie. Grazie Mattia, intanto volevo leggere un paio di messaggi che erano arrivati. E, um, Yasmin Munoz Sad, evidentemente una compagna, immagino di un altro paese che ci sta seguendo, uh, dice che la prefazione di Fabio è molto interessante, le sembra un'analisi un dettagliata diciamo, che introduce bene al libro. C'è un'altra compagna iraniana, In Bank, e traduco al volo dall'inglese, cioè ha scritto in inglese. Uh, congratulazioni a qua e ai compagni per la pubblicazione del libro in Italia. Sono iraniana e sto leggendo questo libro in italiano e spero di poter uh, trasmettere uh, il sunto dei suoi contenuti in, in persiano ai nostri compagni in Iran che oggi stanno combattendo all'industria di zucchero aftapè eh, contro la privatizzazione e per ottenere il controllo eh, di consigli operai indipendenti. Che una parola d'ordine aggiungo io quella del controllo operaio che ha attraversato molto il dibattito anche del, delle politiche di possibile risposta dal punto di vista appunto della classe operaia eh, anche in Italia di fronte alla cura confindustriale diciamo così del, del governo Ponte. E, e di Bonomi, e quindi fa molto piacere che sia come dire, un discorso e anche una rivendicazione concreta eh, che fa ancora parte della tradizione della, della sinistra operaia e dei militanti combattivi anche in paesi difficili come l'Iran, dove diciamo, questa, il grado di libertà di parola anche solo per fare una, una live parlando di Gramsci su Zoom Uh, non, è, non è per nulla scontato anzi e chiedo se ci sono altri connessi alla chat zoom che vogliono intervenire forse Dario Salvetti vedo che ha il video acceso sì Giacomo sì. se è possibile sì. sì perfetto ti sentiamo vai pure Grazie, bene. innanzitutto complimenti per l'iniziativa editoriale e anche per questa presentazione. Io il libro ancora non l'ho preso, lo prenderò, quindi sto diciamo alle presentazioni che ho visto di Juan in, in spagnolo in altre occasioni, a quello che diciamo ho ascoltato qua, agli stralci che ho potuto, che ho potuto leggere. Ehm, sono sempre stato diffidente rispetto ai quaderni dal carcere, nel senso che ogni volta che mi sono approcciato in particolare ai quaderni del carcere eh, salta evidentemente all'occhio come si tratti di un testo estremamente frammentario, eh, spezzato. Lo stesso Gramsci in diverse lettere eh, a Sraffa, non, non solo, insomma, a modo... Eh, di commentare quanto stia scrivendo in forma volutamente, anche mutilata in alcuni casi. Tra l'altro li ho letti diverso tempo fa, quindi spero di non dire imprecisioni. Eh, ciò nonostante, eh, quello che eh, come dire, io credo si possa affermare con certezza, e lo spirito del libro è senz'altro questo, eh, è che tutta la lettura eh, togliattiana da parte della direzione del PC che è stata fatta di questi quaderni è stata eh, pesantemente strumentale io eh, ho ritrovato qua una vecchia citazione penso di una prefazione di Togliatti dove diceva sostanzialmente che nei quaderni si trova eh, una scienza totalmente nuova la scienza del rinnovamento della nazione ecco se vogliamo eh, un, un Gramsci che compie in maniera antelittera ma un passaggio al partito democratico, nel senso che se ci pensiamo, eh, un, un partito che accetta di fare di uno dei, dei propri dirigenti fondamentalmente un intellettuale della democrazia borghese, un intellettuale della nazione, evidentemente è un partito che eh, ha in germe eh, potenzialmente una dissoluzione verso un partito della democrazia borghese, un partito della nazione, come poi è stato di fatto nella parabola degli anni successivi, ovviamente dopo. Un intero, processo, un intero processo storico. Eh, quello che mi ha sempre colpito del concetto di rivoluzione passiva, che tra l'altro, se non mi sbaglio, è ripresa da, da Cuoco, anche se non è utilizzata nello stesso, nello stesso esatto te, termine, è come questo concetto cada all'interno della, della discussione sul social fascismo e sulla transizione che si avrà dopo la caduta della, del regime fascista. Eh, nonostante l'isolamento giunge a Gramsci attraverso, eh, attraverso i compagni che vengono fuori dal carcere eh, cioè che vengono incarcerati ma che vengono da fuori eh, tutta la discussione sul cosiddetto terzo periodo eh, sulla definizione dei partiti socialdemocratici come partiti socialfascisti eh, questo ovviamente non può non colpirlo perché è esattamente una delle, delle teorie per cui si è battuto eh, negli anni precedenti, prima di finire in prigione, va esattamente in direzione opposta, ma soprattutto quello che lo colpisce, questo più che dai quaderni, lo sappiamo da, da tutte le testimonianze che poi sono state raccolte eh, da chi è stato in carcere eh, con lui in quel periodo, eh, quello che lo colpisce particolarmente è una visione semplicistica della transizione che avverrà dopo il, dopo il crollo del regime fascista. Eh, e qua credo che si cali, per come almeno l'ho sempre intesa io, il concetto di rivoluzione passiva, cioè utilizza una, eh, un parallelo col risorgimento italiano, eh, scrivendo giustamente che quello che si era avuto col risorgimento italiano era stata la capacità della classe eh, dominante di captare le direzioni del movimento rivoluzionario di allora, il movimento rivoluzionario che si è nel risorgimento di, di cooptare all'interno del, della, della classe dominante eh, la direzione del movimento rivoluzionario durante il risorgimento. Evidentemente a che cosa si riferisce questo? Al rischio che eh, dopo il fascismo ci sia una, eh, un periodo democratico eh, dove le direzioni della resistenza antifascista, il PC stesso, siano cooptate all'interno del gioco eh, democratico in questo senso una rivoluzione passiva, una rivoluzione che cambia le forme, dove le masse intervengono anche, ma dove non esprimono eh, una soggettività eh, di, di cambiamento radicale, anzi dove il cambiamento radicale viene frustrato, viene eh, coptato all'interno di, di un cambiamento che non cambia, sostanzialmente. Eh, questo per dire cosa? Eh, per dire che eh, a noi, credo, eh, recuperare il Gramsci rivoluzionario ci serve da scuoterci di dosso l'idea che pure è presente eh, tutt'oggi tra una parte importante della sinistra politica italiana, eh, che noi siamo sostanzialmente la sinistra della Costituzione, cioè che il punto più alto raggiunto nella lotta all'antifascismo sia stata la transizione eh, democratica. In questo senso io credo che il concetto ehm, di rivoluzione passiva eh, si sovrapponga abbastanza bene al concetto che eh, invece il trotskismo ha espresso utilizzando il termine controrivoluzione democratica, cioè eh, una controrivoluzione che salva fondamentalmente i poteri forti come li definiremmo oggi che sono stati alla base del fascismo pur cambiando le forme del regime eh, politico. Con questo e ho finito Gramsci, di certo, ma nemmeno io, intendeva che sostanzialmente c'era equidistanza tra regime democratico e regime fascismo. Quello che intendeva chiaramente è che il compito del, del partito rivoluzionario era intervenire anche all'interno di, un, di una probabile transizione democratica, non per farsi coptare nelle illusioni democratiche, non per farsi coptare dalle classi eh, dirigenti, ma semmai per accelerare la caduta delle illusioni democratiche eh, che le masse inevitabilmente avrebbero avuto in un periodo di, di caduta del, eh, del fascismo tutto il contrario di quello che poi fece io credo la direzione del PC che invece eh, diede il proprio timbro eh, alla, alla nascita eh, della democrazia borghese in questo paese eh, creando una mentalità da amministratori tra settori interi di futuri quadri del, del partito e appunto uno di, di questi elementi di questa operazione fu proprio eh, rivisitare rivisitare eh, rivisitare Gramsci e rivisitarlo come lo scienziato del rinnovamento della, della nazione della democrazia e vi ringrazio grazie a te eh, Dario chiedo a Juana se voleva intervenire ancora in questo momento Sì, ehm, io sono d'accordo con tutte le critiche a Togliatti e eh, non, non, non parlerò di questo volevo parlare sul problema della rivoluzione passiva scusi Eh, eh, eh, la rivoluzione passiva è un termine molto ampio che include diverse forme di processi economici e politici, eh, pertanto non è facile l'utilizzazione del, del concetto senza cadere in alcune forzature. Per esempio, eh, noi, il PTS in Argentina, nel... 2001 abbiamo parlato di passivizzazione, non rivoluzione passiva, per caratterizzare il fenomeno di ricomposizione dell'autorità dello Stato, portato avanti dal peronismo, perché ci sembrava che usare il termine di rivoluzione passiva fosse sproporzionato, perché il processo, questo processo di ricomposizione non ha introdotto cambiamenti di grande portata, ma è stato soggetto soprattutto alla relazione di forze sociali e politiche e del ciclo economico anche. La rivoluzione passiva, come dice Fabio, è il meccanismo che il capitalismo ha trovato per creare soluzioni a situazioni senza uscita non solo alcune modernizzazioni tecniche socialmente regressive ma anche l'incorporazione delle rivendicazioni del movimento operaio in forma distorsionata. Per me il problema da chiarire sarebbe quali sono le possibilità di questo tipo di uscita per creare periodi di prosperità capitalista per lunghi anni. Mi piacerebbe che Fabio parlasse un po' di questo. Eh, ti faccio intanto una domanda, ti riporto una domanda a Juan, e poi sì. lascio il microfono anche a Fabio intanto che magari ci pensi. Uh, ci chiedono um, cosa ne pensa Juan sulla lettura. Che possiamo fare da una prospettiva gramsciana del concetto di rivoluzione passiva rispetto alla rivoluzione cubana. Fino a che punto possiamo dire che è stata una rivoluzione passiva o attiva dal punto di vista delle masse, e, e come eh, spunti di lettura su come e quando si è congelato il processo. Una domanda molto ampia, si potrebbe rispondere con due ore di intervento. Però se magari dopo l'intervento di Fabio vuoi Sì, parlare. io mentre la scrivo in castellano e la passo in italiano. Sì, perfetto. Fabio vuoi intervenire tu intanto? Sì, eh, no, io sì, posso dire alcune cose, solo che vorrei chiedere a Juan un chiarimento, cioè lui vuole eh, sapere da me eh, quali sono secondo me i modi che Gramsci vede di uscita dalla crisi o in generale no, lo, lo che pensavo nell'attualità, in, in, in l'attualità a ah, oggi se sì. io forse sono una persona meno adatta a dirlo <ride> a dirlo per oggi comunque no quello che, che forse si può dire in generale è se noi vogliamo guardare cosa sono le rivoluzioni passive guardiamoci i cicli di accumulazione voglio dire non, non è che dobbiamo andare molto lontano da dalle cose che già sappiamo per capire come funziona la rivoluzione passiva la rivoluzione passiva effettivamente è un modo per leggere i cicli di accumulazione, diciamo non semplicemente come un meccanismo come dire, storico naturale ma invece come una, eh, un fenomeno politico un fenomeno politico in cui le relazioni tra le classi svolgono un ruolo, un ruolo essenziale, però ecco sono questi diciamo, i grandi, grandi scenari su cui proiettare la rivoluzione passiva. Io non credo che la rivoluzione passiva, e qui è un limite di molti che hanno fatto uso di questo concetto, non credo che la rivoluzione passiva possa essere utilizzata per eh, leggere processi politici eh, molto circostanziati. Ma può funzionare invece come categoria di lettura, eh, diciamo storica, e anche di interpretazione interpretazione politica se noi la eh, facciamo coincidere con i grandi meccanismi di accumulazione cioè gramsci è, è davanti ad una ad un salto diciamo no? che è, è quello ma questo a chi legga i quaderni risulta chiarissimo diciamo il salto dalla dal, dal commonwealth inglese cioè dall'impero dall'idea dell'impero inglese quindi dell'impero commerciale ehm, Dato dall'Inghilterra e poi man mano trasformato all'epoca, all all'età all americana, all'età all degli Stati Uniti, in cui tutto si sposta dall'Atlantico al Pacifico. Questo nei quaderni viene detto in maniera chiarissima. Quindi, e quindi ciò che a lui interessa chiaramente non è capire cosa saranno gli Stati Uniti degli anni 70 del Novecento, ma cosa sarà l'Europa degli anni 70 del Novecento, perché è da qui, che, cioè dagli Stati Uniti, che dipenderà ciò che, diventa, che sarà l'Europa. Quindi bisogna capire il mondo, diciamo, questa interconnessione globale crescente, e dove però il, il centro di accumulazione si sposta dall'Europa. Dall dall'Europa diciamo come centro, come nucleo nevralgico di questo ciclo di accumulazione alla, agli Stati Uniti, quindi dall'Atlantico al Pacifico e si affida a tutta una serie di tecnologie e processi di accumulazione che sono nuovi e diversi che Gramsci diciamo, in maniera molto se vogliamo rudimentale identifica nel, nel terrorismo, nel, in quello che chiama poi fordismo, insomma ma, Qualsiasi cosa esso sia, voglio dire, no? questo, questo, quello che abbiamo poi imparato a, a, a conoscere, cioè il, eh, la società, ehm, la società di, eh, basata su eh, no, non più soltanto su eh, esportazioni e importazioni, anche di rapina, ma eh, sul consumo interno, no? che, che poi sono gli Stati Uniti degli anni 30, 40 e così via, che poi sarà anche l'Europa evidentemente dopo, dopo la guerra. Ecco, questi sono i grandi, i grandi scenari su cui Gramsci. Proietta le Quello che ho tentato di dire all'inizio è, è qualcosa di più, e cioè che la borghesia non può che fare questo, cioè la borghesia, non es essendo una classe che non ha niente da difendere, che, si che possa essere collocato nel passato, deve costantemente difendere qualche cosa da collocare nel futuro, cioè deve costantemente offrire uno scenario ampliato diciamo così, di tutto, da collocare nel futuro. Quindi deve, è condannata per così dire, cioè la sua condanna storica è proprio quella di trovare sempre nuove soluzioni per includere. Va bene? Ora, questa inclusione non avviene sempre grazie all'estensione all all dei diritti eh, politici, sociali, civili ed economici come è avvenuto nel compromesso europeo del secondo dopoguerra, perché questo è stato il, il compromesso europeo del secondo dopoguerra, no? cioè lo scambio di, eh, diciamo. Eh, inclusione subalterna delle masse popolari dentro le Costituzioni in cambio di diritti sociali ed economici, no? che poi evidentemente, come tutti sappiamo, successivamente sono stati revocati. Ecco, non è solo questo. L'inclusione può avvenire anche in altri modi. Come avviene l'inclusione oggi? Questa è una cosa che potrebbe interessare la domanda che mi faceva Juan. No? Beh, negli ultimi 40 anni l'inclusione non è più stata questa, l'inclusione è avvenuta in modo completamente diverso e anzi se vogliamo opposto, no? l'inclusione è diventata l'inclusione del consumatore. No? Cioè in sostanza noi abbiamo, non abbiamo più i diritti economici, abbiamo però il diritto di consumare, il diritto di consumare che però si compra esattamente come qualsiasi altra cosa. Quindi qui ne è, è, è, è, è nata una frammentazione prima sconosciuta della, della società che però si è unita, ha fatto il paio, e questa è la cosa forse più interessante, più importante da sottolineare, ha fatto il paio con una interconnessione globale che prima era, era sconosciuta. E l'interconnessione non è soltanto interconnessione del consumo, è interconnessione delle conoscenze, delle, delle competenze, della, de, della cooperazione, della, della necessità a cui tutti oggi siamo appunto... Legati mani e piedi in tutto il mondo, con qualsiasi altra parte del mondo, a cooperare. E questa cooperazione non è evidentemente qualcosa che ha necessariamente a che fare con il, con il capitalismo. No? Può, che, può avere a che fare anche con altri modi di produzione e anche di, di, di amministrazione della cosa pubblica, insomma, no? di, di fare politica. Poi ecco. Cosa dire dell'Unione Sovietica, se, proprio per andare ancora più avanti in questa direzione? No? In questo scenario, come collocare l'Unione Sovietica, cioè questo settantennio, questo settantennio sovietico? Eh, forse oggi, solo oggi, noi abbiamo la capacità, la possibilità di, diciamo, di, di mettere a fuoco storicamente questo fenomeno come una totale eccezione. Una, una totale eccezione perché non ha nulla a che fare con questi scenari. Cioè è stato proprio un tentativo totalmente artificiale, ma l'artificiale non è un, un giudizio negativo, è un giudizio di fatto, è un tentativo totalmente artificiale di interrompere questi cicli, no? di inserire un, eh, diciamo, un progetto di altra civiltà totalmente compatibile con il precedente, de però dentro questo scenario. Quindi eh, probabilmente eh, quello che noi possiamo dire è che al di là di qualsiasi giudizio si possa dare di questo, di questo settantennio, effettivamente è stato una, diciamo, proprio nella sua artificialità sta la, sta la, sua, caratteristica, la, la sua caratteristica principale. Cioè il fatto che eh, contraddice, interrompe, ignora per certi aspetti completamente questo tipo di, di, di logica, insomma, che è, eh, che è il, eh, il succedersi di cicli di accumulazione a cui oggi, tu, tu, cioè tutt'oggi assistiamo. Ehm, però per, visto che ho la parola vorrei anche dire qualche cosa in più anche su altri argomenti che sono stati dicevo visto che ho la parola eh, il microfono aperto ehm. Vorrei dire qualcosa in più su altri argomenti che sono stati toccati. Beh, ce ne sono molti, insomma, noi abbiamo parlato di Gramsci, abbiamo parlato dei quaderni, però abbiamo parlato insomma, anche di altre cose che riguardano la nostra, il nostro mondo di oggi, insomma, la politica e così via. E io, insomma, con alcune cose che sono state dette sono d'accordo, con altre no, ma non è questo che importa, visto che appunto qui stiamo presentando un libro, un libro su Gramsci. Però su una cosa vorrei, vorrei, vorrei dire un paio di parole, perché ha a che fare poi con, con Gramsci e, con, e, e anche con i quaderni. Cioè questa idea eh, che un po' è stata, mi sembra abbia circolato, no? di Togliatti eh, e del suo ruolo, ecco, che, che poi anche Juan condivide. E certo, Togliatti può essere visto dal punto di vista politico e giudicato e valutato politicamente in maniera, se si vuole, anche molto negativa per, la sua, beh, insomma, per quello che è stato detto sostanzialmente, no? per il fatto di aver introdotto il, il movimento operaio, comunque diciamo, le masse popolari italiane dentro, dentro la Costituzione. E io non voglio dire, eh, diciamo che questo sia un fatto positivo o negativo, io lo considero un fatto storico e quindi mi sembra che eh, diciamo, i giudizi morali difficilmente abbiano, possano valere in questo, in questo caso. Però vorrei dire alcune cose sulla, sul suo ruolo, sul ruolo che Togliatti ha avuto nella, nella, nella presentazione di Gramsci. È vero, i, la prima edizione dei quaderni è un'edizione ampiamente diciamo, ripensata sulla base di una serie di categorie. Eh, Tematiche che non sono, non sono quelle, quelle dei coderni, anche se bisogna comunque riconoscere che eh, Togliatti e il suo collaboratore principale Felice Platone hanno eh, diciamo, sono sforzati di individuare dentro i coderni queste categorie, poi l'hanno fatto a partire evidentemente da, da una cultura che, che era la loro, che pur essendo molto vicina a quella di Gramsci non era Gramsci insomma. Però eh, bisogna dire anche un'altra cosa, eh, che in quel momento era evidentemente impensabile una presentazione dei quaderni così come erano stati scritti. Co così come erano stati scritti avrebbe potuto presentarli soltanto Gramsci, ma non pubblicandoli, bensì utilizzandoli, se fosse uscito vivo, da, da, da, da, da, da, dalle carceri fasciste e quindi avesse potuto continuare e ritornare a fare politica, come era sua intenzione, utilizzandoli proprio come strumenti per, eh, diciamo, per elaborare una serie di idee politiche da proporre. Perché evidentemente Gramsci diciamo, aveva l'intenzione di tornare a far politica e di tornare a essere quello che era, che era stato, che in un certo senso non aveva mai smesso di essere, cioè il capo del Partito Comunista d'Italia. Dicevo, presentare i quaderni così che, come erano stati scritti era, era, era, era sostanzialmente eh, impossibile, ma non è affatto detto, cioè non è neanche... Ovvio che eh, fosse possibile presentarli in generale. Cioè Gramsci, se noi ci pensiamo, in, quel, in questo momento, parliamo della, degli anni 40, eh, metà anni 40, seconda metà anni 40, non è affatto un autore che riflette la, la cultura del Partito Comunista d'Italia. No? Eh, Gramsci era uscito di scena... Nel 26, e da allora di lui sostanzialmente quasi non si, era più, non si era più parlato per tutta una serie di ragioni che adesso non, non, non mette conto di eh, eh, rievocare. E comunque se n'era parlato e diciamo quasi esclusivamente come eh, come prigioniero di Mussolini nelle campagne di, eh, per, la sua, per la sua liberazione. Quindi tornare in Italia. Trovarsi in, nella, nel, in una situazione nella quale il compromesso, per Togliatti era, il compromesso diciamo, democratico per Togliatti, agli occhi di Togliatti, era, era inevitabile e avviare una politica, una, una stagione politica che si annunciava come lunga, difficile, dura, eh, insomma, una lotta di decenni, e collocare alla radice, alla base di questa lotta, di questa strategia, eh, i quaderni del carcere, sia pure in questa forma. Eh, tematica è stata una scelta importante, una scelta importante che per Togliatti ha significato in qualche modo tornare anche al di qua di tutta quanta la stagione successiva al 26, cioè alla stagione che veniva poc'anzi eh, rievocata, quella del social fascismo e così via. Cioè, diciamo, a questa a questo momento più rigido della politica della terza internazionale, invece ha, ha significato tornare ad una stagione, quella dell'ordine nuovo e della direzione gramsciana del partito, che era eh, politicamente e anche culturalmente molto, molto diversa. Era una stagione proprio completamente innervata, radicata, capillarmente collegata con tutti i grandi fili conduttori della storia d'Italia. E Togliatti ha fatto questo probabilmente perché ha capito che solamente radicando il partito nella storia italiana, in questo senso mi sembra l'idea del rinnovamento della nazione che prima è stato citato e eh, citata eh, rifletta appunto un, un, un, una, una chiave di volta insomma del, del pensiero di togliatti su gramsci si, si è reso conto che soltanto facendo questo era possibile eh, avviare questa, questa stagione eh, di, di lotta politica che come sapeva sarebbe durata molti molti decenni poi mh, Insomma, le cose vanno sempre in qualche modo e non è detto che vadano come, eh, come si è pensato che, che dovessero andare. Per un certo periodo sono andate come, come Togliatti aveva, aveva progettato e poi le cose sono, hanno, hanno seguito il loro corso, ma questo è un, è un altro discorso. insomma Però quello che voglio dire è che se noi oggi ci troviamo a leggere Gramsci, non solamente in Italia, mi hanno molto impressionato queste, questi messaggi di Jasmine e anche di, di Naim, cioè insomma l'idea che Gramsci possa essere interessante, stimolante, dire qualcosa a qualcuno no? che non ha assolutamente nulla a che fare con la storia d'Italia e, e neanche al limite, se vogliamo, con la cultura europea, ecco, se tutto questo è possibile, è stato possibile anche grazie a questo lavoro di profondo radicamento di Gramsci nella cultura italiana, da cui poi Gramsci è partito per andare in giro in tutto, in tutto il mondo e l'ha fatto, attenzione, senza che questo fosse eh, preventivato da nessuno. Cioè Gramsci non ha fatto il giro del mondo e sta facendo il giro del mondo perché, eh, come noi sappiamo, no? eh, un'agenzia in qualche modo ne ha promosso la circolazione la, e la conoscenza. La, e, tutta questa diffusione è stata spontanea fin dagli anni 50-60 in avanti. Eh, questa diffusione è stata spontanea e ha seguito le vie più, più imprevedibili. Questa è forse la, la cosa più interessante della fortuna del pensiero di Gramsci. Del resto, questo libro di Juan è una delle, delle testimonianze di ciò, perché Juan, dall'Argentina, conoscendo tutte le, le letture di Gramsci fatte in Argentina in America Latina, insomma, che sono parte della sua cultura, della sua di Juan, ha eh, diciamo, assorbito no, le, le nuove letture italiane, questo, leggendo questo libro ci si rende conto proprio di, questa, di, questa, diciamo, duplice, di questo duplice dialogo e poi questo libro adesso torna, torna in Italia e, appunto come testimonianza di questo fenomeno di, eh, di diffusione mondiale. Grazie Fabio, ho trovato molto stimolante l'intervento e lo riprenderò in parte. Leggo alcuni commenti che intanto sono arrivati uh, su Facebook. Uh, scrive Alessandra Marchi, come diceva Fabio, che saluto, ci sono molte varie interpretazioni di Gramsci, ma sono sempre utili e stimolanti le letture che arrivano da contesti e background diversificati e dai paesi del sub-globale, come stavamo appunto dicendo. Quindi è benvenuta una nuova lettura militante in Italia. Eh, ci, ci uniamo diciamo, a questo benvenuto. Eh, Fausto scrive, può Gramsci unire i vari cosiddetti partiti di sinistra in Italia e in tutto il mondo? Purtroppo ci vorrebbe anche qui un bel po' di tempo per rispondere in maniera articolata. Eh, oserei dire in estrema sintesi che non, non credo che lo stesso Gramsci a, avrebbe voluto diciamo, unire la sinistra nel senso che intendiamo noi oggi, mentre dire, il dibattito sul, sul fronte unico della, della sinistra del movimento operaio, eh, lì forse la, la risposta in ultima analisi sarebbe stata sì, anche se molto complicata. Eh, è interessante il fatto che rileva Edoardo, che in questo libro si riprende la questione dell'egemonia, eh, anche richiamando e collegando eh, Marx a Gramsci. Eh, dice i due si avvicinano nella questione dell'egemonia, effettivamente al netto del, del giudizio ovviamente può essere dato nel legame Marx e Gramsci, nelle letture che dà Gramsci e di Marx, eh, forse è stato un aspetto sottovalutato, diciamo, quello della, del, del filo rosso, se lo vogliamo chiamare, del concetto di egemonia, di come si è dipanato tra, tra vari autori e non semplicemente eh, in Gramsci o magari soltanto. Il Lenin in Gramsci, tra gli autori marxisti. Eh, C'è poi eh, una domanda di Adriano eh, che dice «Si tende da circa 40 anni a considerare Gramsci solo nell'ambito di una letteratura italiana moderna, dunque Gramsci scrittore, il Gramsci dei quaderni. Ma del Gramsci consigliarista del biennio Rosse due, e dei suoi accesi interventi sui giornali di propaganda comunista, allora fare questo vuol dire solo spogliarlo del suo carattere rivoluzionario? E effettivamente, quello che ho cercato di dire anche all'inizio era proprio che eh, pensiamo sia importante valorizzare la, la dimensione di Gramsci eh, comunista, la dimensione di Gramsci militante rivoluzionario, eh, senza toglierlo da questo contesto storico che giustamente Adriano eh, richiama. Se posso dare uno stimolo brevissimo sulla questione, eh, con Gramsci, se vogliamo, c'è una complessità, un problema vogliamo leggerlo così, di una natura un po' frammentaria della sua opera, anche prima dei quaderni, e per cui non, non ci sono pochi, densi, compatti e voluminosi libri, o magari molti compatti e voluminosi libri da leggere di, di opere, ma mh, tanti articoli, anche tante lettere, visto che comunque è stato pubblicato un po' tutto del, delle lettere di Gramsci, anche se se ne trovano ancora di nuove, e, però sì, effettivamente eh, non soltanto questo libro, ma anche secondo noi il dibattito che ci dovrebbe essere oggi eh, quando tocca anche Gramsci è quello eh, di una lettura del, del pensiero politico anche dei quaderni, ma non solo alla luce eh, di quello che è stato un, un processo rivoluzionario eh, proprio nel paese in cui eh, sembrava eh, e può sembrare ancora oggi. Eh, impossibile fare qualcosa di diverso dalla passività, dalla rivoluzione passiva, e, eccetera, eccetera. Eh, purtroppo ovviamente in un libro non ci sta tutto, quindi eh, si concentra molto sui quaderni del carcere, anche se ovviamente gli scritti pre-quaderni del carcere ci dicono molto, penso anche alla luce, eh, riprendendo quello che diceva Fabio, del fatto che eh, il primo che non avrebbe... Eh, reso una mummia Gramsci sarebbe stato Gramsci e se fosse stato nelle condizioni di ricominciare a fare politica eh, non, forse non avrebbe neanche trovato eh, diciamo, la ragione di pubblicare in quanto tale l'opera completa dei suoi quaderni perché come erano stati uno strumento di, di pensiero e di preparazione politica in carcere avre, sarebbero stati uno strumento di, di azione e di formulazione politica ulteriore in altre condizioni rispetto a quelle del carcere um, aveva alzato la mano juan quindi gli cedo volentieri la parola e poi la ripasso anche a fabio io volevo parlare brevemente su quest'ultima questione la questione della democrazia democrazia di fabbrica della, dei, dei consigli eh, nel contesto dei quaderni del carcere, è vero che è un, un problema eh, non, non trattato sostanzialmente nei quaderni, ma il, il, il problema della democrazia di fabbrica appare eh, in, in qualche eh, paragrafo. Subordinato alla questione dell'egemonia, ma con una dimensione propria, per esempio quando Gramsci parla dell'importanza dell'esperienza dell'ordine dell nuovo la, la pone come esempio del rapporto tra eh, senso comune e teoria marxista, anche quando parla del laboratorio collettivo e eh, del controllo operario della produzione come un modo per acquisire autonomia e uscire dalla condizione subalterna. Io volevo soffermarmi su questi due argomenti che Gramsci menziona nei quaderni, perché non sono d'accordo con l'idea che c'è un Gramsci conciliare contrapposto con quello dei quaderni del carcere c'è una continuità dell'esperienza eh, teorica e politica di Gramsci, eh, e la questione dei consigli eh, tiene eh, un piccolo trattamento nei quaderni, ma è presente. Anche volevo parlare sui problema della rivoluzione cubana, che eh, aveva fatto una domanda a Giambattista, Y yo no creo que la revolución cubana possa ser analizada exactamente como una revolución pasiva. Ha en común con, con el modelo de una revolución pasiva la mancanza de autorganización de las masas populares con una leadership burocrática, pero la revolución introduce modificaciones estructurales que no son exactamente congruente con il modello di una rivoluzione passiva. Penso che l'immagine della rivoluzione del contraccolpo mi sembra più appropriata. Eh, per ultimo, la, sulla questione del, del, del tema nazionale in Gramsci e l'internazionalismo, in questo libro io non prendo in considerazione il problema dell'internazionalismo in Gramsci, eh, profondamente. Eh, mi ho limitato all'analisi dal paragrafo sulla politica nazionale dell'internazionalismo, in cui Gramsci critica Trotsky. Ma Gramsci tiene conto del problema dell'internazionalismo inteso como, come nuovo, cosmo, nuovo cosmopolitismo, parlando di che il, il, il proletariato e il, il popolo italiano possono reindirizzare il cosmopolitismo che era una eredità della Chiesa cattolica e che per Gramsci era un problema, verso un nuovo cosmopolitismo legato all'unità internazionale della classe operaia e alla collaborazione tra i diversi popoli. Penso che un tema importante è un tema stato, che è stato rivendicato eh, per, eh, questo autore, eh, che potrebbe essere chiamato postmoderno, Roberto Esposito, eh, in, in un libro eh, intitolato eh, Pensiero vivente, origine e attualità della filosofia italiana, lui fa una rivendicazione di, di, questo, di questo posizionamento di Gramsci, è molto interessante. Fabio, prego. Sì, solamente un, una, una rapida puntualizzazione a proposito della, di ciò che ha detto Adriano, che è stato ripreso anche da Juan, Gramsci come classico della letteratura italiana, eh, ma appunto leggiamo i quaderni e non invece il Gramsci consitarista. Beh, io direi due cose. La prima è che ehm, se, se mi è permesso... Ehm, comunicare questa cosa pochi giorni fa ha avuto luogo un seminario della International Gramsci Society Italia cioè un'associazione un di, di studiosi gramsciani e studiosi e studiosi gramsciani di cui faccio parte proprio dedicata al biennio rosso quindi per chi è interessato basta andare nel canale YouTube della IGS Italia e, e, si, e si può rivedere l'intero seminario sul, sul biennio rosso questo a testimonianza del fatto che eh, nel 2020 ehm, chi studia Gramsci, insomma alcuni di quelli che studiano Gramsci, hanno considerato importante eh, non solamente dedicarsi ai quaderni come eh, giustamente molto spesso si fa, ma riprendere questo, questo tema del, del 19-20, insomma un secolo fa, eh, come elemento importante del, del, pensiero, del pensiero di Gramsci. E la seconda cosa, sempre riguardante i consigli, io andrei oltre quello che ha detto Juan. Io credo che nei quaderni ci sia una, una fortissima presenza del, del, dell'idea eh, di politica che Gramsci sviluppa a Torino nel 1920. Voglio dire, non ci sono i consigli, ma perché il consigliarismo è stato assorbito da altre forme, è tornato indietro, è stato integrato in altre strutture. Non è più quello il, lo scenario diciamo, in cui eh, si sviluppa un altro progetto di stato, un altro il germe di un altro stato, di un'altra forma di stato, che era poi il tema forte no, della, della, del, Gramsci, del Gramsci del 1920. Eh, questo avviene in altre forme no? e queste vanno individuate, vanno, vanno studiate e dentro queste forme bisogna lavorare. Ovviamente con la complicazione non piccola del fatto che si è non più in uno Stato, tra virgolette, liberale, ma in uno Stato totalitario, quindi diciamo in una situazione politica diversa e nuova, ma, ma non, necessariamente, non necessariamente meno avanzata di quella, di quella dello, stato, dello Stato liberale. Io penso che Gramsci a Torino scopra che la politica, ma questo lo scrive nei quaderni, che la politica è o è politica di massa o non è, e, quindi, e studi che cosa vuol dire politica di massa e lo dice nei quaderni, dice politica di massa è, è politica di masse organizzate e non di persone che si, che si richiamano alla massa, quindi la politica di massa non è più la politica moderna insomma, per Gramsci, non è più la politica di singoli individui che ehm, eh, carismaticamente evocano le masse eh, che accorrono a queste grandi radunate, no? eh, e, ehm, eh, sporadicamente si uniscono, ma sono eh, politiche invece di masse che sono sempre unite in ogni momento della loro vita, pubblica e privata, cioè in quanto cittadini, in quanto nel senso di citoyen del, della questione ebraica di Mars e anche in quanto bourgeois, cioè in quanto eh, individui privati, cioè tanto nel lavoro di fabbrica quanto nella famiglia. Quanto nelle relazioni eh, del, del dopolavoro, quanto nel tempo libero, quanto in qualsiasi forma di, di, diciamo, di attività, eh, qualsiasi forma di attività gli individui svolgono sono sempre collegati agli altri in forme organizzate pubbliche o private, ma questo confine, l'ulteriore elemento che Gramsci scopre nei quaderni è che il confine tra pubblico e privato non è, così più, non è più così chiaro come era nella, eh, nello Stato liberale, per l'appunto nel, nel tipo di società precedente. Quindi io credo che invece nei quaderni ci sia una fortissima presenza del consigliarismo proprio come, come politica di massa, necessità di questa politica di massa nella, nella società eh, contemporanea e necessità per un partito politico che voglia eh, presentare una, una forma di civiltà globalmente alternativa a quella borghese una civiltà globalmente alternativa non solamente appropriarsi della macchina dello Stato o della, della, della macchina di produzione ma proprio presentare una forma di civiltà in tutti i suoi aspetti alternativa a quella borghese necessità di praticare fino in fondo e capire e praticare fino in fondo questa politica di massa dopodiché non si parla più di consigli perché ripeto i consigli non sono più il luogo in cui tutto questo avviene, anche perché, ripeto, sono stati assorbiti in altre, in altre strutture, ma si fanno delle considerazioni, questo mi sembra un elemento molto importante, si fanno delle considerazioni sul fatto che le masse subalterne inevitabilmente, in irresistibilmente tendono ad auto-organizzarsi, cioè a prospettare delle forme di organizzazione che non sono semplicemente quelle offerte, dalla società in cui si trovano a vivere, quindi quelle che vengono come dire, proposte dall'alto, ma sono invece elaborate da, da, da, da queste stesse masse. Questo è un processo irresistibile e costantemente spezzato, costantemente ricacciato indietro dall'egemonia dall borghese, ma è un processo appunto, che questo partito, il partito della, della, della classe operaia delle masse popolari, deve, eh, deve capire e deve, eh, e deve appoggiare. Grazie Fabio. Um, direi che andiamo verso la conclusione perché sono ormai le 19, insomma uh, è, una, è un dibattito molto ricco ma purtroppo poi la, la soglia dell'attenzione giustamente cala come ci insegnano le scienze moderne. Uh, volevo intanto dire che mh, siamo contenti dell'affluenza perché abbiamo mantenuto una media di qualcosa come 90 spettatori con punte anche sopra i 110, che non era scontatissimo, nonostante comunque Gramsci sia uno degli autori eh, più famosi, diciamo, anche a livello superficiale delle scienze politiche in Italia. E, mh, ricordiamo che contattando sui vari social La Voce delle Lotte eh, potrete rimanere aggiornati anche sulle presentazioni, speriamo presto, fisiche che si faranno eh, del libro, che è già disponibile in vendita, edito con Red Star Press. Um, ovviamente poi uh, sarà disponibile il video intero di questa uh, conversazione, di questa presentazione, sia su Facebook, sia sul nostro sito, lavocedellelotte.it, sia sul nostro canale YouTube, che si chiama anch'esso la Voce delle Lotte. Um, Insomma, Comprate il libro se, se vi sono interessati i temi, se vi è, piaciuto, diciamo, la, se vi è piaciuta la conversazione di oggi. E è uno strumento uh, per continuare un, un dibattito politico che, come vedete, è, è molto ricco e può avere molte sfumature. Quindi ancora una volta buona serata e buone feste, insomma, buon anno nuovo.